Mi interessa partire dall'attualità in qualche modo, nel senso che se il tema è l'identità, l'identità che è la voce del popolo, io credo che noi dobbiamo cercare di fare... Un passo in avanti è comprendere che la situazione non è come quella che abbiamo ricavato dalle analisi fatte 4, 5 anni, ancora 4-5 anni fa e che comunque molto spesso risalgono addirittura a 30 anni fa. Il quando... globalismo e il liberismo capirono di pari passo però c'è una contrapposizione quasi ideologica rispetto a questo concetto europeo perché è l'Europa stessa che parla di macro regioni, noi di questa cosa qualcosa lo sappiamo. È, una, è un contrasto ideologico rispetto all'aspetto globalizzante dell'Europa. Penso personalmente che l'Europa sopravviverà a se stessa, se supererà tanto la il l'Europa tecnocratica spinelliana e federalista quanto l'idea di un'Europa delle Nazioni che spesso viene bandita come un'alternativa e invece è già in atto attraverso le commissioni intergovernative. Noi già abbiamo l'Europa delle Nazioni ed evidentemente ha fallito perché corre di pari passo con il federalismo spinelliano noi invece abbiamo bisogno di un'Europa diversa che sia fondata sui popoli, magari sul modello svizzero, in questo senso valorizzi le identità e le specificità, le macro regioni potrebbero essere la formula che in qualche modo va a comporre la nuova Europa, cioè un'Europa sovrana, rinnovata nei valori e rinnovata anche nei suoi processi decisionali eh, locali e amministrativi.